Benvenuti su questo nuovo video di Halo Infinite Io sono Glacial Sphere E siamo di nuovo qui con la campagna Dovevamo continuare la missione quindi direi di iniziare subito Vai, continua la missione Perfetto, un'altra cutscene Intanto eh, tra questo video e quello precedente Ho esplorato questa zona della mappa e Ho trovato anche l'ultimo Nucleo Spartan E un audio log dell'UNSC Mi sembra che però mi manchi ancora un... Uh... Un collezionabile però sono stato distratto da questa musica. Che bel callback. Qui hanno proprio preso la vecchia traccia e l'hanno messa dentro così. Come era? Sì, un po' troppo pop-up. Sto giocando su PC, eh. Su PC sono a 3080, quindi questo pop-up... Un po' bruttino, eh. Anche questa ma scena l'avevamo ti... vista nei trailer. Cosa ha fatto di tanto sbagliato? Era l'obiettivo. Ok, d'accordo, ma... Si tratta di un segreto, visto che non ho tutte le informazioni. L loro con questo capitolo stanno cercando di dare molte informazioni anche ai giocatori nuovi, molte informazioni che chi ha già giocato i precedenti Halo già sa, però eh, chi invece ha iniziato a giocare questo Halo per la prima volta eh, deve avere queste informazioni di contesto Qui. Qui. Lo facciamo comunque. Vai vai vai Eccola la, la struttura Spero dei precursori E questa era la missione che avevamo visto Spero Nella bene, Nella presentazione forse Ah che bello mi ha salvato comunque l'arma che avevo Giusto così Una bella scansionatina qui Il pelican se ne sta andando No rimane lì Sono vicini del segnale ok non è chiaro troppe chiacchiere su tutti i canali degli esiliati continuo a sentire torre probabilmente è la struttura che abbiamo visto arrivando torre ok dobbiamo andare a neutralizzare quei tre punti direi allora di non perdere troppo tempo in ricerca di collezionabili e andare dritti agli obiettivi vai vai allora non c'è il danno da caduta quindi Andiamoci tranquilli proprio. Luogo scoperto, base Golf. Siamo vicini alla base rilevata. Tu fai fuori quei mostri. Mi porti al terminale e io mi metto all'opera. Ok. Fori uno. Fuori due. Fori tre. Ti ucciderò questo Come scusa? C'è riuscito C'è riuscito Non l'ho più trovato dopo la granata E mi ha ucciso Ok Vi ricordo che sto giocando a eroica Non uh, Non a normale Ok Ottimo Esatto, occhio alla testa Dai, quelli però erano colpi alla testa eh. Dov'è? Okay. Qua Ma in che senso il mio branco è già morto? Ma muori tu Non ho più munizioni Non ho più munizioni E sento anche un audiologo qui vicino Eccolo Mi servono munizioni E avevo visto una cassa di munizioni qui in giro ma co cosa è successo? C'era una bobina lì vicino ed è esplosa Sto facendo pena Ok che È il primo gameplay della giornata eh? Sto Giocando di primo mattino Tra l'altro È un sabato mattina Vabbè, eh, Tu grunt te ne vai Beh, A questo punto magari metto qui E faccio un po' lo gnorri qua con la, con la torretta Resisto ad un colpo di granata così sì. Ok però non troppo Devo, devo stare comunque attento Ciao Grunt Io come tattica uso quasi sempre quella di eliminare prima i nemici più deboli Perché comunque sparano, sparano forte anche loro eh. E con un colpo però A differenza degli altri vanno giù Allora questa è una bobina che mi interessa fino a un certo punto Però guarda me la prendo volentieri Specialmente se c'è magari un nemico a cui tirarla Tipo là Ci arriva? Vediamo Troppo, troppo distante Proviamo a fare un altro lancio un po' più calibrato Tipo così Ok, non era male Però non è morto nessuno C'è ancora l'audiolog da prendere Sì, scudo è andato Anche tu sei andato Ciao oh. Vabbè, in Halo il melee è qualcosa di... <ride> è presto, eh? Ora agli in la base ok, anche l'audiolog, me lo son preso. Ci sono delle casse di munizioni qui. Qua. Conquistiamo la base. Solo ci sono sono e per convincere, intendo escluderlo. Quanti collezionabili che esercizi? ci sono? E ecco fatto. Una seconda base avanzata tutta per noi. Bene. Sei tu. Affermativo. Qual è il piano? Volete ricostruire l'UNSC pezzo per pezzo. Quanto per mi piacciono le con storie con di con questo tipo. solo di dare una mano. A proposito, ogni base sembra collegata alla rete di battaglia. E in questo modo Ricostruiamo i piani degli esiliati. Mm. Ad esempio, qui c'è un avamposto degli esiliati. Scopo: non è chiaro, ma è ben difeso. Perciò merita di essere indagato. E di esplode. <ride> Perfetto: ecco qualcuno che non posso fare a meno di definire un pezzo grosso. Ocro Vagadun, lo segno. La sua biografia è piuttosto interessante. Se vuoi darle un'occhiata, la trovi nel database. Bene. Ci darò sicuramente un'occhiata. Ah, bene. Io avrei voglia di farle tutte queste cose, davvero. Però non so se farle in video. Perché magari potrebbero risultare noiose oppure. Fuori, fuori dal video per i cavoli miei. Eh, ok, hai conquistato la tua prima base operativa avanzata. Andiamo a vedere qual è l'obiettivo della missione principale. Ho detto non voglio il mongoose. E allora andiamo a scoprire cos'è quel segnale. Ok, direi per adesso di continuare la campagna. Se qualcuno di voi vuole. ha una preferenza netta sul fatto di vedere queste cose in video oppure fuori da. oppure non vederle, me lo scriva pure nei commenti che.. Che appunto Guardo i commenti e vedo appunto Se qualcuno di voi ha una preferenza netta Se non c'è nessuna preferenza farò come voglio io Ok bene Quindi per adesso Continuiamo Con l'obiettivo principale Là ci sono dei nemici Avrei potuto prendere il mongoose Ma no preferisco andare a piedi per ora Preferisco esplorare un attimo Con calma Fa saltare quel jackal Easy Ma se provassi a prendere tipo quest'arma Ecco esatto Voglio provarla un po' questa Perché nel multiplayer questa fa davvero schifo Ma nella campagna magari potrebbe Potrebbe avere il suo perché Non mi sembra particolarmente efficace per ora Però Vabbè eh, Oddio Non è meno così male io il ghost glielo frego, sapete. Guardate quanti ghost che ci sono qua. Ma loro avevano già preparato il campo per la campagna cooperativa, evidentemente. Peccato che non l'abbiano messa fin dall'inizio. Perché qui, questa, questi quattro ghost sono fatti apposta per, per i quattro giocatori, eh. Guarda gli altri nemici. C'è anche un Warthog, cioè dai questa qua in, co in cooperativa era molto più divertente. Cioè esplorare il mondo di gioco, questo open world, da soli penso che sia molto molto meno divertente che farlo. Sembra una squadra di marine. Dov'è? Vivi. Di là? Nessuna risposta. Se fossero vivi avrebbero bisogno di aiuto. Troviamoli. Ma a questo punto dai, proviamo a fare questa cosa. Anche se immagino sia secondaria. Da quella torre di comunicazione sono ribaltato. Ma se provo a tirarti sotto, bro. Ah, c'era anche un obiettivo per investire un nemico con un ghost. Ok, cosa classicissima che ogni fan di Halo, ovviamente, avrebbe provato a fare. Guardala quello rosso: è il capitano, bisogna ucciderlo. Ole. Vai, morto lui dovrebbe essere più facile ora. I Grunt non possono più nulla contro di noi. Ok. Se ne ricorderanno. Bene, è finito così. Missione completata. Ah, così facile. Bello. E quindi se adesso io prendessi magari il Warthog e venissi qui, potrei portarmi... Ottieni valore per sbloccare lo schermamento di armi e veicoli marini nelle basi controllate. Ok. Se io prendessi quel Warthog che avevo visto prima, no? Dov'era? E venissi qui. Potrei prendermi dei marini e portarmeli nella missione principale, no? In teoria. Dov'era il Warthog? Era tipo qui in giro, no? Il Warthog. Uffa, dov'è? Lo volevo. Ora più indietro di qua, qui ci siamo venuti con il Ghost. Vediamo se lo ritrovo. Eh. Effettivamente muoversi a piedi è un po' lento, con i veicoli è molto più comodo. Eh, la grafica, guarda, per essere un titolo cross-gen non è nemmeno malaccio. Ha un po' di texture magari sballate... A questi pop-up che non sono davvero belli Non sono per niente belli Però va tutto sommato Appunto per essere un titolo cross-gen Che deve girare anche su quella patacca di Xbox One base Non è male Vabbè eh, niente Impossibile trovare il Warthog Impossibile proprio E' quello là No, è un, è un sasso. Eh, niente, andremo a piedi allora, come dei veri Spartan. Vabbè, il colpo d'occhio c'è. Cioè, a me piace questo, questo paesaggio, devo dire. In generale i paesaggi naturali mi piacciono sempre nei videogiochi. Mi preferisco quelli artificiali. Andiamo alla torre. Intanto continuano ad esserci dei checkpoint, numerosi checkpoint. Allora, fiume, ok, questo fumiciattolo com'è? L'acqua, mm, ok, dai, non.. Uh, niente di che. Facciamo questo, questo piccolo aggiro della torre e vediamo un po' cosa ne viene fuori. Assaltiamo questa torre degli esiliati. Noi da soli contro un esercito di Covenant anzi, di esiliati. Ho sprecato 350 munizioni per un Grunt. Iniziamo bene, eh, quest'arma non è malaccio. Fesse un nome più che appropriato esatto, guarda quel posto dietro ne ho uno. Il segnale arriva da quella struttura principale da qualche parte in cima dovremmo trovare un modo per entrare. Eh, non non, non c'è problema con il rampino, sinceramente. Trovare un modo per entrare. Stavo per morire male. Qui sotto credo che si muoia male. O forse un passaggio segreto? Mm, no, te... no, no, no. Quello è il, il mondo ad anello. Quindi. È il materiale di cui ho fatto il mondo ad anello ed è quello che mi sa divide un po' le, le zone. Ok siamo arrivati alla torre Ma abbiamo fatto magari un percorso sneaky sneaky Per non prendere nessuno Per non beccare nessun nemico Eccoli qua Sento dei marini Vi libero vi libero Dove? Dove sono? Dove sono? Ho fatto cazzata, ho fatto cazzata Dove sono? Dove sono tutti i nemici? Eh, non li vedevo Non avevo idea di dove fossero Forse l'ambiente buio Cioè, buio L'ambiente con poca luce non ha aiutato molto però Che stavo per scivolare di sotto Dai riproviamoci Questa volta magari attacchiamo ancora da qua ma poi andiamo in alto E aspettiamo un attimo a liberare i marine Minchia Qualcuno mi ha fatto saltare in aria C'era magari una bobina Eh Forse c'era una bobina vicino a me Devo stare attento con le bobine Perché è già la seconda volta che muoio per loro Cioè per, perché me le fanno saltare vicino Ecco Ora invece morirò perché Ho usato male il rampino uh! Mi sono dato uno slancio incredibile Senti allora guarda facciamo. Facciamo così Facciamo così Ok Prima il demone è qui guardalo! Che belli però questi hologrammi. Io non credo. La mia struttura è isolata non c'è niente che mi possa fare, a parte morire. Questa arma da lontano è inefficace, però da vicino fortuna si sbaglia. Quando hai scattato l'isolamento c'è stato un trucco energetico in quello che credo essere un edificio di sicurezza. Ma è un sovrascudo quello. Era un sovrascudo. Il fucile da battaglia è UP. Ecco anche, anche questa è una granata, caro Grunt. E cambiamo arma. Aspettate un secondo. Tu metti poesia nella guerra Beh, è vero Aspetto un attimo a liberarvi Che voglio andare prima Guardalo, guardalo, l'ho visto Finalmente ti ho visto, mostro Oh Un altro, ce n'è un altro Minchia, non mi ha dato nemmeno tempo Di girarmi Ma mi fa ripartire dall'inizio? Ok, no dai, per fortuna siamo qui Guardalo là, guardalo là Eh, perché adesso loro sparano a ripetizione, eh Attenzione Beh, eh, sono caduto un po' male Ma prendetevi un colpo di bobina Morto, dato. Anche lui. Perfetto. Salvataggio checkpoint, ottimo così. Allora, qui abbiamo munizioni, bene. Ehm. Ci diamo un altro po' di persone qua. Tipo tu. Esatto Bene Oh Ho qualcuno qui dietro eh Attenzione Morto Beh è giunto il momento Di liberare i marini Ma c'è un modo Per liberarli Senza dover sprecare 350 munizioni? Ok. Abbiamo delle altre munizioni qui da qualche parte. Uh, Carabina, ok. Abbiamo finito, non può essere. Ma Grandi può essere Marine. Gore. Fate il vostro dovere. In di uh, questo è un collezionabile. Ah, ma si vedono in oro i collezionabili. Oh, finalmente ho capito. Ci ho messo un po' ma... Ok, altre munizioni del fucile di battaglia I marina eroica riescono a fare qualcosa O muoiono come carne da macello, come al solito Allora, scansioniamo di nuovo Attenti questa volta alle sagome oro Là è l'obiettivo, ok E non vedo altre sagome oro in giro Quindi, bene così Questo rumore Là cosa c'è? Ah no, ok, queste sono munizioni Non mi sembrava di sentire il rumore di un... Oddio, ma cosa sto facendo? Ce n'è uno col lanciarazzi Ce n'è uno col lanciarazzi, è assurdo Vai, andiamo a fare l'obiettivo Dov'è? Di qua Posso entrare da sopra? Mm, no nope. Da qua. Ma guarda, ma stanno uccidendo tutti con i lanciarazzi. Adesso, adesso sparava a me, vuoi vedere. Ok, è andato. Vai, spara un colpo grande. Oh, senti. quello tosto, eh. Aveva un sovrascudo. Sovrascudo che è andato giù subito. Guarda qua col lanciarazzi, ma... OP. C'è un marine col lanciarazzi. Allora Il bulldog Ma la prendo volentieri Beh, Loro intanto continuano a giocare con, eh, con gli esplosivi Cosa? Qui c'è un nemico eh, Io però ho un bulldog eh. Cioè non so quanto ti convenga Fare, fare il cazzone con me Caro brutto. Vai Sarà facile rimuovere il protocollo di isolamento Vediamo 3, 2, 1 fatto. Fa sempre la figa l'arma eh Che cos'è? La nostra nuova IA Ha ereditato molto posto nel posto carattere del carattere di Cortana La sua reputazione non è buona Nemmeno la mia Bravo Master Chief <ride> Trova un modo per interrompere l'isolamento. Fatto. Ed ora posso andare di qua. C'è un nemico qui sopra. Ma qua... Pazzito! Impazziti questi! Ecco perché ci hanno dato il bulldog. Oh, basta! Ecco, portatevi Bravo, bravo, sparali! No, no, no, non uccidere il mio marino. Ma questi sono usciti così dal nulla? Ma dov'erano? Collezionabili? Scusami. Andiamo a vedere di qua che non ho ancora visto. Non ho ancora esplorato questa zona. Ok, abbiamo munizioni. No, munizioni prendiamole. Grazie. Sento qualcosa. Esatto Audiolog ah, dei desidiati C'è un nemico qui La messaggera, è libera. La messaggera è libera Eccola E lei? Di lei. Devo il di il suo non deve si è sacrificato quindi Etriox Ma magari l'ha ucciso proprio la messaggera? O oh, magari lui è diventato una messaggero. No. Il è solo la nostra wow. posizione, il nostro futuro. lo sapeva quando ha scelto questo che sarebbe diventato anche la sua tomba. Mentre Io sto ascoltando logo. Interessante, quindi loro sono venuti su questo anello e hanno scoperto delle cose, hanno scoperto delle verità nascoste. E hanno quindi deciso, cioè Aetrix ha deciso di sacrificarsi in favore della messaggera. Chissà cosa gli avrà detto. E... Eh, va bene, vado a prenderlo Chissà appunto cosa gli avrà detto. Magari l'ho ha... soggiogato, magari l'ho ingannato. Eeeh, calmi, calmi, calmi. Con calma. Era solo un ausilio la tua corazza? Bello combattere i brutti, però stanno belli fermi, piantati, tozzi come ecco Umberto. Lei lei. <ride> Bene, così collezione a velino. Qui, no, abbiamo di nuovo fucile da battaglia, Un fucile d'assalto. Oh, ne hanno buttato un bel po' di armi e eh. finalmente non ho capito l'errore che hanno fatto in alo 4. Attiviamo l'ascensore, animazioni di alo 5, questa e. Hanno finalmente capito l'errore che avevano fatto in Alo 4 in cui non trovavi mai munizioni, c'era cioè una cosa assurda. Guardali! No no no no no aspetta, dammi dammi, dammi una bobina. Bobina? Sbobiniamo di qua ragazzi. Devono essere sbobinati. Ok, quello è morto. C'era uno dietro Sì ma io prima voglio ammazzare la gente Non hai capito Ci sono gli skirmisher? O erano solo dei jackal normali? Ma oh, non ti conviene guarda Sì sono skirmisher questi Sono tornati eh Che belli però oh, Calmo calmo calmo Perfetto Morti tutti Potrei andare su Ma vado un attimo a controllare qui Eh, guardalo là Bene così <ride> Collezionabilino Da qualche parte Adoro il fatto che abbiano messo anche L'audio Che ti indica che sei vicino ad un collezionabile Questo è davvero molto utile eh munizioni no. Nope. Vai allora Di munizioni sono abbastanza carico Però vorrei caricarmi ancora di più Prima di andare su Quindi dammi questo Ottimo E andiamo su Dovrò probabilmente uccidere un nemico Quindi guarda mi porto la bobina Vai Lo sbobiniamo Chiunque si trovi qui un'altra corazza spartano la no, dei segnali di soccorso. Siamo arrivati tardi. L'ha ucciso ancora quell'elite? E niente, prendiamo questo che sarà un nuovo potenziamento a questo punto. Un sensore di minaccia. Individua ed evidenzia eventuali bersagli nel raggio d'azione. Potrebbe essere utile. Ok. Questa corazza apparteneva allo Spartan Hatsun Griffin. Griffin non mi è non nuovo. Pare vivo la Come nome. Micchia. Non certezza, Uh, che forse ancora vivo il povero Griffin. Ok, sensore di minaccia. È un dispositivo schierabile che rivela evidenze di vicino nelle vicinanze. Premi per aprire il selettore di equipaggiamento poi premi per equipaggiarlo. Ok, installando i nuclei spartan è possibile potenziarlo e utilizzare più sensori in contemporaneo. Va bene. Ispeziono la corazza Mjornid. Fatto. Eh, non... eh, lo sapevo che arrivavano dai nemici. Vabbè, un po' sprecata, un po' per chi questa. Vabbè, no dai, ho colpito anche il brute di striscio, quindi va bene. Ma fai sito. Devo salire, eh? Salgo con questa però. E eh sì, vi aspetto anch'io caldamente. Oh, ho un regalo per voi, amici. Dove siete? Proprio il brutto ceffro che ci aspettavamo. Un elite specializzato in torture. Bastardo. Ma no! calma, eh, con calma e proseguiamo ok, oh ma cosa vuoi? sei impazzito lì c'è un'arma interessante questa è una buona arma eh. da lontano però preferisco rimanere con queste continuiamo così Guarda gli altri nemici. Ottimo. Ricarichiamo e andiamo. Qui non ci sono collezionabili, eh, di sorta. Bene. <ride> Guardalo là Il nemico Oh attenti alla granata eh Che che l'ha lanciata? Sei tu mostro Qui abbiamo munizioni Direi di andare per uccidere quel tipo Ecco come vedete da lontano invece quest'arma è inefficace Ok Bene così Continuiamo a scalare questa torre Un po' come l'obelisco di Balzar In Dragon Ball Ok andiamo di qua Vediamo se c'è qualcosina no? Qualche collezione Uh il nucleo Spartan Provato Questo? Eh non ti consiglio di fare gara con chi ha un Bulldog eh Cioè A parte che forse anche lui ce l'aveva Qui. Io il nucleo, il nucleo Spartan me lo prendo volentieri Eh ma Con il pompa è troppo facile Ammazzare questa gente What? Hanno un sovrascudo C'è un ingegnere qui vicino Il grunt col sovrascudo Posti eh Allora Continuiamo Dammi questo Devo salire Devo salire E si sale da? Da dove si sale? Tutto chiuso Di qua da dove sono salito io Dovrò usare il rampino magari Per salire da qualche parte eh. Dove è la strada? Ah, di qua, perfetto. Gemito di dolore? È lo Spartan è vivo, Griffin, sei tu? Lo vediamo qui dentro, è lì? C'è di qualcuno. Eh, magari si sì, è attaccato lì. Libera lo Spartan. Eh, ma ci sarà l'elite in giro, no? Magari sarà pure invisibile. Oh no, lo Spartan Griffin è ancora vivo! Guardalo lì, Griffin fuori da lì. Dov'è c'è il Non pervenuto. Ah, non c'è. allora apro la porta. Dubito che non ci sia. Dai, scusa, l'ha lasciato qui. Mia eh, pervenuto nella chief. E che belli, gli elimperserò. Tra l'altro armatura d'oro. Ah, me la lascia la bovina, sì. Dove sei? Le pareti si sono ritratte. Stai attento alle spalle. Eh appunto Lui cerca di colpire le spalle no? Ah ha fatto saltare la bobina che avevo in mano Figo Puoi fare anche quello O può farlo anche nel multiplayer magari Dov è andato? Appena lo vedo, filo... Gli sparo. Le pareti si sono ritratte. Stai attento alle spalle. Prendi! Ma scusate, con cosa sono morto? Qui non l'ho proprio capito Con cosa sono morto No la volevo la, volevo la bobina Grazie È, è utile A tirargliela contro appena si fa vedere Eccolo No l'ho tirata a Griffin E' eh, da lontano non è il massimo eh. Ah eh. Tira fuori la lama quando arrivo vicino, eh avete visto? Il sensore di minaccia di Griffin può trovare Chuck Lock. È vero, il sensore di minaccia. Eh, come cacchio si faceva... No, così? E eh, così. No. Effettivo. Eh, Quanto è scomoda però quella cosa per, per usarla equipaggiamente scomodissima. Però anche il rampino potrebbe essere utile. Ok. Eccolo! Le pareti si sono ritratte. Stai attento alle Eh, io vorrei prendere appunto le, le sbobine qua. Era là, eh. Oh, ho sbagliato. <ride> allora. Così. No, no, no. Così. Eccolo. Pazzito. Stai, stai, stai. E niente, mi sono di nuovo suicidato. Eh. Tosta questa. questa boss fight. Eh. interessante, però. Perché. non sia sì, interessante. Dai, sessore di minaccia, dov'è? Eccolo. Le pareti si sono ritratte. Stai attento alle spalle. Ma subisce pochissimo danno. Dov'è, dov'è? Eccolo. E eh sì, vieni, vieni. Griffin, può sì sì infatti lo uso Prendi i Chucklock Eh devo anche ricaricarmi gli scudi però eh Dammi un'altra bobina Eccolo Eh sono scemo sì, Dov'è? Fatto esplodere la bobina in mano. Allora, facciamo di nuovo questa cosa. Dov'è? Le pareti si sono ritratte. Eccolo. E attento alle spalle. Olé. Non capisco come Come debba essere sconfitto questo tipo Perché Usare il sensore di minaccia E poi continuare a cambiare il rampino È scomodo È davvero scomodo Vabbè. Vedi se sono ritratte. Eh. Stai attento alle spalle. Oh, sensore di minaccia, muoviti. Dov'è? Ah. Certo, siamo anche ad roll, eh. Ah. Vai, sensoriamolo Ok, prendiamo questo Preso di nuovo Eh, devo continuare ad usare Questi uh, al volo l'ho preso Eh no, devo continuare semplicemente ad usare i. Questi Dov'è? È di qua. Eccolo. No! Non mi si. Eh, voglio, ma come fai a evitarli quelli? Posto eh! No, niente rampino. Sei di qua giusto? Come al solito. Ecco, poi piglia. Stai attento alle spalle. Dove sei? Dove sei mostro? Eccolo Eh devo però togliergli lo scudo Devo togliergli lo scudo Eh infatti Con questa, con questa va meglio Esatto Questo è stupido, cioè è la base, è la base di alo È la base di alo, usare le armi al plasma per torbidire gli scudi E io non lo stavo facendo Ma Prendi Dove è andato? Ok. Ed ora sulla carne. Posso colpirlo così. Oh! Finalmente... Niente, devo solo capire la strategia. Ero stupido io... Dobbiamo mostrarlo dalla macchina. A continuare ad usare il fucile a pompa contro lo scudo. Bella però. Bella. Molto più bella questa boss fight rispetto a quella del... del capitano. Brut. Del terzo episodio. Spegni questo affare. Ci sto lavorando. Ok, preparati. Sto per liberarmi. Sei tu. Sei ancora vivo. Senti il battto dal cuore Io come vibrazione sul controller. In questo momento. Tranquillo, sei al sicuro. Gli esiliati hanno una cosa che chiamano repositorio, non so altro. Repositorio? Che nome è strano. Mi hanno preso a nord di qua. Un sito di scavo. Io non li ho fermati. Guardate anche le gocce di sudore. Ma tu puoi. Su Griffy. Eh, mi sa che qui Griffin ci lascia eh? Li hai uh, Li troverò Un sito di scavo sull'anello Questo repositorio deve essere una sorta di struttura dei precursori Cosa pensi che cerchino? Dobbiamo andare Ok Obiettivino per aver completato questo e dobbiamo scendere, no? Ma si può scendere da qualche parte diretto? O dobbiamo fare ancora tutto il giro? Il teschio non l'ho trovato. Non ho ancora trovato un singolo teschio in questa campagna. Oh, ok, si è aperta. Sento che qualunque cosa sia il repository, gli esiliati non ci vogliano lì vicino. Rimarranno delusi. Certo. Bisogna andare là. Bene, però.